Perché secondo lei ha ancora importanza fare una manifestazione come un politicamente scorretto, soprattutto a Casalecchio dopo tutto quello che è successo e i vari processi? E... Beh, perché il primo elemento per capire chi siamo, dove andiamo e per capire dove andare e chi essere è conoscere quindi la cultura è fondamentale per la sconfitta delle mafie e della corruzione perché i mafiosi e i corrotti hanno innanzitutto un modo di essere, di comportarsi e di pensare che è quello di privilegiare gli interessi particolari rispetto agli interessi generali ecco noi invece dobbiamo capovolgere questa visione che ci sia quindi un comune importante come Casalecchio di Reno che regala, mette a disposizione della comunità non solo sua ma allargata, una settimana di riflessioni portando persone che, del mondo della cultura, della magistratura, dell'associazionismo che possono insieme alle persone e ai cittadini fermarsi a pensare, a riflettere.